Questa tre giorni sicuramente densa e, e intensa è iniziata eh, lunedì mattina con un confronto, devo dire anche molto aperto e ehm, interessante, eh, con eh, il giudice eh, Viganò che ha redatto queste due pronunce. Ehm, Abbiamo iniziato parlando del reato di diffamazione, nello specifico eh, di quanto è stato fatto dalla Corte Costituzionale di recente, ma anche dell'accorato appello che la Corte Costituzionale ha rivolto al legislatore per una riforma più ampia. Eh, anche quando la conversazione era tecnica, rivolta alle possibili modifiche e aggiornamenti del quadro giuridico, eh, è sempre entrata un po' nel discorso una componente culturale, eh, ovvero dobbiamo cercare di trovare quegli strumenti eh, procedurali o sostanziali che possano portare eh la garanzia dell'obiettivo e sull'obiettivo eh, si poi eh, si sfocia diciamo, su quello che è l'elemento culturale, ovvero del ruolo del libero giornalismo eh, in una realtà democratica. Eh, e lì secondo noi, secondo quello che abbiamo visto e ascoltato, c'è ancora abbastanza da lavorare. Quindi auspichiamo che questi due eh, cammini vengano, avvengano sempre in parallelo eh, e mai in maniera confliggente.